Allora, adesso diamo i numeri, nel senso che viene il compagno Dario e ci spiega un po', Dario De Lucia, ci spiega i numeri di queste giornate. A me sembra, grosso modo e senza essere spirito di parte, che siamo qui presenti più o meno 20.000, grosso modo, però adesso lui ci dà il dettaglio. Grazie Carlo. Prima Per noi è prassi quando finiamo le feste dell'unità dare i conti, quindi non parleremo però di tortelli, non parleremo di piedine vendute. Prima di darvi i conti io vorrei chiamare tutti quanti i reggiani, elencarli sono molti, tutti quelli che hanno lavorato, i volontari, Roberta, Nico, Daniele, Senat, anche i ragazzi al banchetto, venite. Ragazzi, Riccardo, anche ragazzi dello Stello, ringraziamo la Cooperativa Ballarò, lo Stello che ci ha ospitato, grazie Max, grazie a tutti. Vieni Elena, vieni Riccardo, Arma, venite venite, Mirko. Max, capo supremo dello Stello, Max sta lavorando Sara, vieni, fai la foto vieni su eccolo Max Max Lombardo ci tengo a dirvi che Sono stato molto sorpreso quando abbiamo fatto i dati che sono fermi a stamattina, però siamo andati avanti con le registrazioni, siamo andati avanti con eh, la vendita delle magliette e le offerte libere. Noi ragazzi potete vedere sul sito www.civati.it le spese che sono 12.150 euro. Benissimo, noi abbiamo raccolto di più, quindi abbiamo dimostrato che un altro modo di fare politica è possibile. Non abbiamo avuto fondazioni alle spalle, non abbiamo avuto cooperative, non abbiamo avuto finanziamenti da grandi elettori. Abbiamo fatto tutto quanto grazie alle forze. Il ringraziamento va soprattutto a voi. Voi avete donato, fermi a stamattina, soltanto di offerta libera 5.000 euro. Andrea Montanari, fai la foto e vieni sul palco anche te. 6.200 euro della vendita del desk, cioè quindi sono magliette, libri e avete speso in cultura. A noi ci fa molto piacere questo. Dopodiché le donazioni online, che sono 3.425, potete vederle direttamente sempre anche sul sito. In totale noi abbiamo speso 12.150 euro, abbiamo incassato ad adesso e altre entrate le avremo, sono 14.625 euro. Cioè noi abbiamo dimostrato che fare politica paga. Sono passati all'ostello più di 1500 persone che abbiamo registrato e saranno contattate poi più avanti. Dopodiché, ragazzi, io non posso fare altro che dire viva, grazie a tutti quanti voi. Nico. Senza Dario De Lucia, ricordatevelo. Non si sa io non ci sarei riuscito quest'anno. Quindi grazie Dario. E ringrazio Lorenzo che si è sacrificato ed è rimasto al desk in questo momento. Grazie Lorenzo Romoli. Anche lo staff comunicazione, tutti quelli che hanno lavorato al di fuori di Reggio Emilia, venite pure. Dai ragazzi, Francesco Tomba, Stefano Catone, Paolo Boracetti, Cristina Corti, Jaime, eh, se mi dimentico qualcuno... Scusate che sono un po' emozionato. Io faccio un ringraziamento particolare a una persona, noi diciamo sempre che se Pippo Civati a Nico Giberti, e loro sono molto belli fighi, io ho Paolo Cosseddu, con cui ho passato un mese a lavorare e lo ringrazio. Possiamo dire che è un po' stronzo ma veramente un cuore d'oro. Bene, le comunicazioni sono finite, viva, grazie ancora a tutti quanti voi, viva la libertà, viva Giuseppe Civati, ringraziamo i martiri del 7 luglio 1960, noi vi lasciamo a Paolo Nori, grazie ancora veramente a tutti voi. Noi ci salutiamo ma è un arrivederci perché il prossimo anno se voi lo vorrete noi vi ospiteremo ancora. Ok, grazie.